Bentornati nella nostra cucina Io sono Benedetta Io sono Micaela E oggi e prepariamo il detersivo per la lavatrice Detersivo certo. in polvere per la lavatrice Come si prepara? Allora, è semplicissimo il procedimento Si grattugia 125 grammi, 130 di sapone di Marsiglia Noi abbiamo usato appunto la saponetta solida, esatto. normalissima Pezzetto del... Esatto, la si può trovare in qualsiasi bottega, supermercato, negozio leggero dappertutto, oh, oh, era top. proprio quello che le nostre cioè, nonne usavano per esatto. fare. si grattugia e verrà una polvere abbastanza fine più sì. o meno, cioè sì. proprio un tipo farina di cocco sì, sì, una, sì. un zucchero a <ride> velo, così e quindi inserisco? e eh, si sì, inserisce in una ciotola e poi um, 200 grammi 300 grammi di uh, carbonato di sodio allora il carbonato di sodio in questa ricetta prima di tutto si potrebbe mettere anche la borace solo che la borace è altamente inquinante e alcuni sostengono che uh, pulisca di più io la, uh, noi abbiamo deciso di no, no, metterla no, se tu la hai no, la non no, io no, mi no assolutamente no e quindi eh, diciamo che per fare, mh, rinforza il carbonato di sodio, rinforza il, il potere de lavante detergente, lavante del sapone di Marsiglia. Quindi è ottimo eh, come aiuto, in più si può utilizzare anche in cucina per pulire i fornelli, pulire il forno, sgrassante. è uno sgrassante, quindi va benissimo per i sanitari e tutto è impattante per il nostro ambiente diciamo che rispetto a qualsiasi chimica che noi possiamo trovare lo possiamo benissimo lo esatto, utilizzare e noi questo lo abbiamo comprato a un negozio leggero sì. e quindi consigliamo ecco, pre di preferire uh, sì. negozi che vendano prodotti sfusi e comunque filiere controllate Ci diciamo sì. che uno si può affidare a mh, nel senso, non deve fare ricerche assolute si affida a un negozio che sa che queste ricerche, diciamo, un po' le faccia per lui. Poi io sostengo sempre che la ricerca personale sia la migliore assoluta e assoluta per, per fare una pre-ricerca. <ride> però, insomma, è molto economico. Noi mezzo chilo l'abbiamo pagato in ore settanta. Niente, cioè, assolutamente. Niente. E lo poi si mescola. Mescoliamo eh... bene e poi lo inseriamo nei contenitori di vetro, esatto riciclati. Quindi voi non buttate via niente e riutilizzate, esatto. mi raccomando. E eh, niente, si versa e eh, eh. si utilizzano due o tre cucchiai nel ah, cestello esatto, della lavatrice. Un... Due o tre cucchiai. Ma così sì. buttate dentro? No, mangiare. proprio nel ci sono nelle lavatrici mm. il, mm. il lo spazzetto per il detersivo quello liquido. In, in polvere. Ah, c'è anche quello Sì, sennò anche idea. quello liquido va benissimo. Cioè, in realtà l'acqua la pasta, lo va. prende e buono. Poi me lo spiglio. Cioè, eh. <ride> Perché proprio. Eh, e vabbè, e boh. quindi finito. Sì. finito. lo allora andiamo a lavare. Allora, grazie mille per averci seguito anche oggi. E speriamo vi piaccia. Sì. Fateci sapere. Grazie.